sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale nel video di oggi voglio fare con voi queste decorazioni natalizie fatte con materiale di riciclo io ho utilizzato vedrete del cartoncino che avevo in casa quindi si può usare qualsiasi tipo di, di materiale che avete eh, il mio cartoncino è più o meno spesso boh, forse un paio di millimetri comunque potete utilizzare anche il sem semplice cartone da pacchi che va benissimo e, boh, questa è un'idea per, per creare delle decorazioni semplici però sono come potete vedere di sicuro effetto io in realtà le ho, le ho fatte perché quando poi decoro la casa per il periodo natalizio, decoro anche eh, eh, la parte che che va sui mansarda quindi la la, la ringhiera della scala e quindi ho pensato a, questi, a queste decorazioni che sono piatte e quindi possono appoggiarsi alla, alla ringhiera e, e penso che insomma darà qualcosa di carino. Poi, poi magari, quando, quando avrò dovuto tutto, farò una foto e la posterò sui miei social decorazioni che ho decorato sia sul frontale che anche sul retro proprio perché comunque nel mio caso si vedrà dalla parte posteriore della scala però comunque è sempre bello avere anche sulla parte posteriore una decorazione allora io ne ho già realizzate tre una la faremo insieme così vi faccio vedere come l'ho fatta però nel frattempo vi spiego un attimino, ve le faccio vedere velocemente così questi possono anche essere un po' da spunto per quelle che voi potrete realizzare. In questo caso ho utilizzato eh, due palline di Natale che ho fatto con, con le formine per eh, quelle che si utilizzano anche per il gesso e con la soft clay eh, di stamperia. Sul mio canale trovate anche un video dove ho fatto delle, delle decorazioni fatte con la soft clay e poi ho dipinto con... Eh, con in quel caso acquerelli, forse qua ho usato degli acrilici ma non cambia molto, quindi se volete vedere come, come le ho fatte potete cercare il video sul, sul mio canale YouTube. E quindi ho utilizzato questi, questi particolari per per decorare la mia pallina ho utilizzato del washi tape che avete visto anche i miei altri video e trovate la, la descrizione del prodotto di questo prodotto e degli altri che ho usato nel, nell'info box del, del video trovate il link con tutti i prodotti che ho utilizzato o parte dei prodotti che ho utilizzato nel link li trovate un po' tutti quelli che uso nei vari video sono divisi per settori quindi potete andare a vedere quello che, che vi interessa ho utilizzato del nastro che avevo in casa quindi per quello vi dico che potete riciclare veramente tutto il materiale che, che vi trovate a portata di mano perché in questo caso più più cose avete da mettere più vengono belli vedete che ho fatto dei semplici fiocchettini con del pizzo e poi ho utilizzato una fustella eh, con, i fiocchi, con i fiocchi di neve che magari utilizzerò anche oggi così vi faccio vedere come utilizzarla per decorare, decorare ulteriormente lo sfondo mentre sul retro non ho fatto nient'altro che tagliare de, ritagliare dei particolari del mio ultimo kit digitale natalizio Christmas time eh, dove ci sono vari già presentati, comunque in questo caso vedete ho utilizzato questo particolare questo invece è un particolare sempre del kit di Natale degli abbellimenti che è nello specifico questo vedete che ho utilizzato eh, la fetta di arancia insomma eh, non ho fatto nient'altro che ritagliare ed incollare quindi in questo caso è veramente velocissimo realizzare la parte posteriore ma anche sul frontale ho utilizzato cose del mio ultimo kit quindi non, bisogna solo ritagliare ed incollare quindi tutto molto molto veloce anche qui c'è il fiocchettino e questo è il primo poi ho abbellito il tutto chiaramente con un po di paillette un po di particolari anche qua ho utilizzato il mio pennarello sberluccicante che non so se si vede nella telecamera l'effetto comunque ha questo effetto glitterato molto molto bello poi abbiamo eh, la seconda pallina allora in questo caso eh, anche qui ho utilizzato il, nastro, il solito nastro questa è tutta carta del mio kit per realizzare queste stelle di Natale ho voluto cambiare e ho utilizzato questa fustella che trovate anche sempre nella descrizione dei prodotti, che è una fustella che realizza questa stella di Natale, secondo me bellissima, io l'ho usata in tantissime versioni, nelle cose natalizie, la trovate anche del, degli scorsi anni, colorata con vari tipi di colori, insomma la, veramente la, la uso tantissimo, perché l'effetto io lo trovo veramente veramente bello. E quindi anche in questo caso l'ho utilizzato, eh, appunto questa, quella fustella di stelle di Natale, questa è una decorazione rigida, natalizia e anche qui dietro vedete ho messo la scritta Christmas e ho utilizzato particolari del mio kit digitale per decorare la parte posteriore. Allora vediamo l'ultima pallina in questo caso invece ho utilizzato ba, tutto, tutto, tutti i particolari del mio kit, abbiamo ehm, la carta eh, di, di sfondo, poi ho utilizzato le stelle di natale che trovate nel kit qua nel foglio abbellimenti che ho ritagliato e sovrapposto come ho fatto vedere in altri video e per realizzare invece questi piccolini ho sfruttato una parte di un altro foglio della carta scrap che ha questi, queste stelle di natale piccoline che ho ritagliato e ho utilizzato per fare i particolari più piccoli poi ho ancora un abbellimento che nello specifico è questo ve lo faccio vedere qui così si vede meglio che è una fustella molto molto bella per fare le decorazioni trovate anche questa nella descrizione dei prodotti dell'info box e vediamo ancora boh direi che in questa non ho usata nient'altro allora vi faccio vedere guardate come brillano le stelle di natale anche qui ho utilizzato il mio solito pennarello che utilizzerò anche oggi vi farò vedere che sto usando tantissimo per tutte le decorazioni natalizie perché lascia questa patina glitterata delicatissima proprio bella bella ma che contro luce fa un effetto veramente importante l'ho messa anche semplicemente guardate qui sullo sfondo non so se si vede bene ma ehm, dal vivo rende rende veramente molto poi ho messo anche qui delle paillette per avvellire sul retro, stesso discorso, etichetta che ho ritagliato dal kit, questi sono anche degli abbellimenti che ho ritagliato per dare così un po' di motivo anche sulla parte posteriore. Ora vi ho fatto vedere un attimino così come avevo realizzato nel particolare queste tre, queste tre decorazioni e adesso andiamo a, farne, andiamo a farne insieme una così vediamo come realizzarla. Come vi ho anticipato partiamo da materiali di riciclo, questo è un pezzo di, di carta di una, di un, di una confezione, di, di qualche imballo, di qualche oggetto, non so più neanche quale, e questo è un semplice tappo dei miei barattoli per sale, zucchero e caffè che ho in cucina. Quindi io ho deciso di usare questo perché aveva una dimensione che boh, mi poteva piacere, ma chiaramente ognuno è libero di usare un, un, un riferimento, il riferimento che preferisce con la dimensione che preferisce per... Per realizzare le, le palline quindi io vado a fare due, due cerchi in questo modo e andiamo semplicemente a ritagliare ritagliati i due particolari dal cartoncino vado a fare la stessa cosa su eh, sulla carta allora in questo caso visto che ho intenzione di, eh, de di decorare in maniera abbastanza ricca la mia eh, palla di Natale eh, de ho deciso di utilizzare invece una parte un po' più neutra di carta di sfondo quindi vado a ritagliare nello stesso modo due particolari da questa carta quindi faccio la stessa cosa segno qui in questo modo i miei due cerchi identici al cartoncino che ho ritagliato e vado nuovamente a ritagliare ora che abbiamo ritagliato i nostri quattro pezzi vado a con il mio attrezzo per stressare la carta questo è un attrezzo che permette di stressare la carta in maniera veloce e in maniera regolare ma irregolare nello stesso tempo, viene un lavoro veloce ma fatto bene diciamo che ehm, se non avete questo, questo, questo attrezzo ehm, che trovate anche dentro la descrizione forse non è proprio uguale ma trovate anche questo nella descrizione dei, dei prodotti utilizzati potete tranquillamente utilizzare eh, la vostra forbice verrà un lavoro leggermente diverso ma l'effetto finale comunque non cambia come vi dico sempre, se non avete la possibilità di comprare tutta l'attrezzatura che vi serve oppure la comprate un po' alla volta, potete, potete arrangiarvi con le cose che, che, che avete tranquillamente in casa. Dopodiché andiamo a passare tutto velocemente con il Distress. Questa è una cosa che invece, ahimè, ritengo importante perché se voi non, quando passate i particolari col Distress Sembrano, sembrano poi tridimensionali l'effetto l'effetto in rilievo si vede molto di più e per quanto mi riguarda i lavori cambiano completamente infatti chi mi conosce sa che io lo uso praticamente dappertutto faccio lo stesso anche così sul mio sul mio cartoncino anche se poi quello che ho ritagliato è praticamente eh, a filo quindi copre tutto però così giusto per per dare ancora un tocco proprio sul bordo vado a passarlo anche in questo modo. A questo punto vado ad incollare direi la parte proprio più neutra su quello che sarà il frontale della mia decorazione. Andiamo ad incollare. perfetto, vedete che siamo a filo quindi ha nascosto bene, poi tra l'altro dobbiamo andare ad incollare anche il nastro tutto intorno quindi i particolari del bordo poi praticamente rimangono, rimangono nascosti, allora a questo punto passerei immediatamente ad eh, incollare il nastro così almeno eh, Dopo vediamo un attimino come com fare la parte centrale. Allora io utilizzo sempre, li faccio tutti uguali visto che come vi ho detto li metterò sulla scala quindi preferisco eh, farli, farli tutti abbinati. Adesso vado ad incollare così il mio nastro in questo modo. Io ho preso questo che è stato un caso perché ce l'avevo che ha questa parte svolazzante tutta intorno mi piaceva l'idea però potete usare uno qualsiasi, un qualsiasi nastro. Per esempio chi ha già acquistato il kit, quello che vi ho proposto, dei, dei, dei nastri con, con vari spessori, ce ne sono di diverso spessore, quindi uno può scegliere quale, quale incollare. Tra l'altro sono sottilissimi, quindi facendo delle pieghettine nell'interno del, in questo punto qui, non dovrebbe essere un problema riuscire ad, ad incollarlo tagliamo così ok e finiamo di incollare bene così in questo modo qua ora ho incollato prima il nastro e adesso vado subito a chiudere con la parte posteriore così nel frattempo il nastro continua a continua ad incollarsi e rimane anche ben fissato al mio cartoncino ok in questo modo qua dopodiché ci occuperemo anche della decorazione de della parte posteriore ma lo facciamo dopo adesso non serve così ok quindi vedete che la pallina comincia già a prendere forma Ora per, eh, per questa decorazione, ho deciso di ritagliare. Io ho già ritagliato tutto come faccio sempre così guadagniamo un po' di tempo, allora mi, ma vi faccio vedere da dove, eh, dove l'ho ritagliata. Così così, se volete farne una uguale, eh, potete farlo. Allora, ho ritagliato questa casetta con i lo dalle etichette, quindi sarebbe ecco questa qua. Che queste sono delle tag che basta poi ritagliare e chiudere, avete fatto il vostro bigliettino. Io ho ritagliato questo particolare e poi ho ritagliato tre particolari, ne ho ritagliati tre perché in realtà non lo so, non so ancora quale usare, però adesso poi vediamo dal foglio della carta dove ci sono tutti questi questi, da, questi cervi da ritagliare quindi io adesso non so. Ne ho presi tre più piccolini perché mi sembrava che andassero bene con, con il, abbinati col particolare, ma non so ancora bene quale usare. Poi vediamo. Quindi mie, la mia idea era questa. Poi ho ancora allora questa fustella. Ve la faccio vedere su qualcosa di scuro eh, o di chiaro. Non lo so per farvela vedere bene. Anche questa, ecco qua la trovate anche questa nella descrizione dei prodotti, questa è una fustella molto bella per il periodo natalizio del nostro pino e questa è quella che vi avevo già fatto vedere prima che è una fustella di decorazione che ho utilizzato già per un'altra pallina ne ho presa un'altra perché vediamo se in qualche modo mi serve per decorare non so ancora eh, perché sapete che io poi mentre faccio eh, ho, ho tagliato un po' di cose e poi adesso vediamo in base all'ispirazione quello che è eh, quello che viene fuori, quindi pensavo di fare una cosa del genere, adesso boh, ve la, la, la, la ripropongo così, vediamo un po' se mi piace e poi metterei, sì, già solo così. Questo sta bene, vediamo un po'. Forse sì, metto questo perché è più scuro e quindi rimane più. Sì, facciamo così, mettiamo questo. Deciso, già deciso. Quindi vedete che quello che avevo più o meno in mente è questo allora però cosa voglio fare voglio andare a mettere un po' di garza sotto sotto questo particolare quindi ne taglio un pezzettino giusto così, eh? proprio poca in modo che esca un po' fuori dai bordi vediamo forse ne ho tagliata fin troppa vediamo un po' come viene così la allarghiamo un po' questo modo ok se non prendo il verso giusto non riesco mai ad aprirla come come dico io si sì, adesso ce l'abbiamo fatta pensavo di metterla un po qua così eccoci sì. Allora, prendiamo la colla io sinceramente per la garza utilizzo sempre questa colla perché ho proprio visto che incolla bene e mi permette di spostarla come voglio quindi direi che va benissimo quindi metterei la garza qui così qui la giriamo un po' perché non voglio che esca troppo fuori ok, vedete che l'ho messa proprio appena appena non, non deve essere una cosa che... sotto mettiamo questo quindi andiamo ad incollare prima il nostro albero per cui che non ho gli occhiali eccoci mi sono messa gli occhiali così vedo anche dove mirare la colla perché sennò eh, rischio di metterla dove non serve o meglio dal momento che è tutta bucata vedreste la colla che va giù e poi mi rimane l'albero completamente staccato ok quindi così andiamo ad incollare questo in modo da avere il riferimento perfetto, lo mettiamo qua così ok e adesso andiamo ad incollare anche il nostro particolare così abbondo un po' con la colla perché sotto c'è la garza quindi se l'assorbe un pochino così rimane incollato bene ok ci siamo e adesso vado ad incollare anche il mio particolare glielo accavalliamo sì direi che questa è la misura giusta per per accompagnare con gli altri uh -huh, mi piace guardate un po adesso andiamo a tirar via un pezzettino qui che non serve così e direi anche questa parte qui, perfetto, così abbiamo seguito la nostra pallina. Ora, il pezzo di decoro lo mettiamo qui, quindi tagliamo e incolliamo, questi poi vedete che tagliandoli potete veramente usarli doppertutto perché a volte basta non è il caso di, di avere chissà quale però guardate io adesso ne metto un pezzettino qui che sembra una stupidaggine però l'idea è vedete cambia un po l'effetto del, del tutto ci va veramente poco che pulisco bene così rimane anche sottile senza che in questo modo qui e poi ne farei anche metto questo così non sporco ok facciamo così sì. così da un effetto delicato ma non è invadente sul perché mi sembra già abbastanza ricco così direi che può bastare si sì, non ne faccio proprio basta così non magari qui posso ancora sporcare un po' di bianco tanto poi farò facciamo così va pulisco la spatola lo so sono un po' paranoica per non sprecare la roba ma sapete anche quello quindi in questo caso visto che tanto è tutto bianco tutto neve tutto non, non va neanche male ecco sporcare pulisco la spatola qui sul, sulla gazzina sul bordino tanto ci sta bene e non sprechiamo il, il materiale <ride> va bene così allora chiudo un attimo tutto dopodiché voglio fare ancora una cosa e cioè voglio allora prendo uno scottex così ripariamo un po' facciamo così e vado a mettere qualche schizzo di bianco dappertutto quindi mettiamo una goccina proprio di bianco questo me l'avete visto fare tantissime volte poi prendo un pennello in questo caso prendo un pennello piccolino con dell'acqua in modo da rendere un pochino più liquido il mio acrilico altrimenti non funziona e vado a sporcare così con gli schizzi dappertutto in questo periodo ci stanno già mi piacciono sempre eh, perché questo effetto così un po però in questo periodo con il bianco sono perfetti ok non esagero va bene così non esagero perché allora questo lo teniamo perché dopo lo farò anche sulla parte posteriore se non si secca nel frattempo perché voglio ehm, decorare ancora con eh, dunque vediamo un po' se l'ho preso, Sì, l'ho già preso, allora io userò il contour di stamperia che è del praticamente è questa, questo acrilico non so se è un acrilico comunque serve per decorare quindi viene una parte bianca in rilievo un, pe, un pochino più spessa voi potete utilizzare per esempio mi viene in mente quei prodotti che fanno la neve piuttosto che, che anche del, se non avete un prodotto come questo potete utilizzare della pasta con una spatola vi potete, sono sicura che vi viene in mente qualsiasi cosa questo è comodissimo perché avendo il beccuccio sottile mi permette di piazzare così e io cosa vado a fare? Chiaramente andrei ad aggiungere un pochino di neve qui. Qua non devo fare nient'altro che che aiutare, ecco, che inspessire già le parti che ci sono sul, sul mio disegno. Però vado così un pochino a decorare. Possiamo fare in questo modo, metterei anche un po' qualcosa qui. Eccoci che fa subito proprio effetto effetto neve e questa non è neve eh, come vi ho detto è un'altra cosa ma potete veramente usare quello che avete in casa mettiamone ancora un po' qui ok e direi che può bastare posso fare anche dei puntini un po' più grandi in questo modo qua guardate così giusto per perfetto basta ve lo faccio vedere da vicino così Ora, mentre facciamo asciugare un po' il tutto, poi se non basta gli darò anche una passata di fond, però vediamo se nel frattempo si asciuga da solo, andiamo a decorare la parte posteriore della nostra pallina, perché come avete visto eh, decoro entrambe le parti. Quindi, allora, dopo andremo ad attaccarla sul retro, ma mentre li asciuga io vado a decorare la parte posteriore e poi penseremo dopo a... Ehm, ad andarla ad incollare, allora, qui voglio praticamente utilizzare. Vi faccio vedere questa fustella che a me piace da matti. Vediamo se sì, ce l'ho qui. Ve la faccio vedere. Trovate anche questa, credo, nel, nella descrizione dei prodotti. Questa fustella che vi dà la possibilità di fare la scritta Merry Christmas. L'ho già usata, quindi chi, chi mi segue l'ha già vista. In due dimensioni, con un fiocchettino, che sono poi queste che a me piace molto perché è proprio carina la scritta è proprio bella bella quindi io adesso la vado ad incollare in questo modo vediamo se mettere sì, facciamo così, mettiamo la scritta qui e poi vado ad incollare il fiocco sopra la scritta la mettiamo un po' storta, perfetto allora andiamo prima ad incollare la scritta quindi facciamo questo lavoro qui a mettere un po di colla dappertutto, si sì, qua potreste usare anche il contenitorino si sì, forse viene più comodo allora aspettate perché essendo proprio sottile sottile io vado ad usare il mio contenitore vuoto che ho riempito con la colla e così vedete che diventa veramente un attimo attaccare questi particolari perché voi potete andare a mettere proprio delle punte di colla un po' dappertutto quindi rimane incollato bene e non sporcate troppo intorno un po' sullo storto schiacciate bene e nello stesso modo andiamo ad incollare il nostro fiocchettino questo fiocchettino è veramente simpatico carino fatto in due parti da incollare ma l'effetto rimane proprio bello bello e lo mettiamo qui così un po' più spostato magari qua così anzi sto sbagliando sto sbagliando facciamo una cosa eh sì perché devo attaccare allora aspettate perché ho fatto una stupidaggine vedete che come vi dico, visto che io non è che mi preparo le cose, poi più o meno un'idea, infatti stavo sbagliando. Cioè io devo andare ad incollare il mio nastrino per, per poter poi legare la mia pallina. Quindi come ho fatto, adesso vi faccio vedere, però devo coprire il mio biadesivo, quindi lo posso fare dopo con il fiocchettino. Se invece vado a metterlo prima, facciamo così. Allora, prendiamo del biadesivo, tagliamo un pezzo così ok in questo modo qui e vado a incollare così al centro del mio del mio nastrino poi dopo vediamo se tagliarlo oppure no e vado a metterlo qui ok incollato al centro ora sicuramente ne tagliamo un pezzo perché mi va a coprire eccoci così da coprire la scritta ora togliamo il biadesivo che ho messo fin troppo lungo e andiamo ad incollare il nostro fiocchettino in qualche modo adesso con, del, con un pennarello nero indelebile a punta fine vado un attimo a mettere ancora più in evidenza la scritta in questo modo qui mi piace proprio solo in certi punti eh. ognuno la può fare come volevo solo proprio mettere un po in evidenza certi particolari tipo così in questo modo. Così è più, è più evidente. Adesso farei anche qui, come ho fatto sul frontale, metto ancora un attimo solo sotto un po' di scottex, così non vado a sporcare tutto. Anche qui mettiamo un po' di schizzini di neve. ok e siamo a posto adesso asciughiamo un po' aspettiamo che asciughi vado magari a dare un po' col phon in modo da eh, asciugare il tutto prima di finire l'incollare mentre facciamo asciugare ancora un attimo possiamo anche decorare finire la decorazione così nel frattempo asciugano e io voglio mettere con la mia pennina che avete già visto usare che mi permette con la punta appena appena collosa di prendere senza nessuno stress Gli strass fa pure, fa pure rima strass paillette quello che quant'altro quindi in un attimo riuscite a fare le decorazioni quindi io cosa vado a fare vado ad aggiungere un pelino di, di colla giusto per per incollare le cose quindi cominciamo così e poi con il mio pennino vado le mie pagliette vado ad incollarle vedete che in questo modo è semplicissimo perché voi le puntate immediatamente le tirate su e le incollate in questo modo potete veramente fare delle belle decorazioni in un attimo io prima devo dire che mi stressavo perché ci mettevo tre ore per tirare su con le pinzettine le varie cose e ogni tanto <ride> mi, mi finiva la pazienza e quindi le mie decorazioni erano decisamente più minimal di adesso che invece in questo modo qui posso posso esagerare un po' ok quindi direi che sul retro possono bastare così ma anche sul, sul frontale anche se poco poco possiamo giusto mettere un paio di paillettes che potrebbero sembrare due stelline tipo una qua, una qua e una qua e direi stop sono sufficienti quindi una due ok e tre non vedo più dove ho messo la colla aiuto no devo rimetterla perché non la vedo mettiamone un pezzettino qui ok mettiamo qui così a posto direi che è sufficiente ora non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare sulla parte posteriore per chiudere il tutto la nostra Pallina decorata, quindi mettiamo la colla, così ok. E mettiamo di riferimento il centro del così direi che è perfetta. Va bene così ora sto cercando di schiacciare poco perché non è ancora perfettamente asciutto quindi non voglio fare danni così ok ma ok vedete allora aspettate perché non è ancora asciutta perfettamente quindi non voglio non voglio veramente rovinare tutto allora quindi abbiamo il nostro posteriore, guardate che carino e la parte frontale dove manca solo un'ultima cosa e cioè ho preparato un fiocchetto che è questo che adesso andiamo ad incollare qui così in questo punto qua Ve lo faccio vedere da vicino, guardate un po' se l'effetto vi piace. Quindi avete visto che con due ritagli, materiale di base di riciclo, un po' di nastro, direi che è un lavoretto che si può fare, non è niente di complicato e non lo so ma io immagino che una volta che li metto dove ho immaginato l'effetto non sarà male faccio vedere anche il posteriore, cercando di non far crollare il mio fiocchettino. Questo è quanto. Mettiamola insieme agli altri così. Anche il video di oggi è terminato, spero che anche questa idea di abbellimenti natalizi vi sia piaciuta. Vi ho cercato di dare qualche idea un po' diversa per realizzare qualcosa di, di veloce carino senza dover avere in casa chissà quale materiale. Come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più fretta possibile e se non siete ancora iscritti al mio canale vi fa piacere iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!